Buon pomeriggio Donatella Iorio. Buon pomeriggio, grazie a lei. Mi veniva da chiamarla Donatella, poi dopo mi dice: Ma abbiamo mai mangiato la pizza insieme? No, e quindi dice: Ma perché mi dà del tempo? No, non, per me non c'è problema, anche Donatella <ride> va bene. <ride> Dico era quasi. In senso di solidarietà, perché non deve essere semplice essere, fare gestire la commissione urbanistica di questi, di questi tempi. Vogliamo. Fare, intanto... No non è semplice ma nello stesso tempo è anche molto stimolante diciamo il lavoro non manca e vengo proprio adesso ho chiuso 5 minuti fa la commissione che è durata come al solito all'incirca 3 ore però ce la mettiamo tutta. Allora, partiamo con un'agenda di argomenti e vediamo a che punto siamo, anche con gli impegni del Campidoglio, della Commissione, anche se ci sono prospettive. Comincio dall'emergenza abitativa, questione casa, perché poco fa avevamo una rappresentante dei movimenti per il diritto all'abitare e ovviamente Roma vive questa emergenza da anni, non è un'emergenza che nasce oggi, il comune che sta facendo. Allora, guardi, il, il comune sta facendo molto. Eh, noi come commissione urbanistica ovviamente eh, non ci occupiamo nello specifico dell'emergenza dell abitativa perché se ne occupa appunto la, la commissione, commissione politiche abitative, però noi sempre riguardo al tema della casa seguiamo invece molto da vicino il tema dei piani di zona oh Quindi, mamma eh, mia mamma... che è comunque un tema molto caldo e sto a lei anche molto, molto caro, molto, car molto caro ai nostri ascoltatori soprattutto allora, esatto. piani di zona, intanto una domanda che le avranno fatto mille volte, queste pratiche di affrancazione, che è una brutta parola, ma insomma la liberalizzazione dei prezzi delle case acquistate da tanti cittadini romani spesso fregati, spesso fregati se non truffati da chi gliel'ha vendute a costi più alti e che oggi magari stanno aspettando il via libera dal comune per poter vendere la propria casa a un prezzo di mercato a che punto siamo? Perché qualche giorno fa il consigliere Calabrese eh, suo collega eh, ci ha detto che vi eravate resi conto che non si poteva andare avanti con questi ritardi nel definire le diverse domande dei, diciamo dei proprietari di case e dei piani di zona e stavate anche studiando qualche novità dal punto di vista procedurale è matura questa novità, me lo conferma che arriverà qualche allora, novità eh, la novità non è ancora matura però eh, la teniamo a breve, nel senso che proprio questa mattina c'è stata un'ulteriore riunione, insomma ci siamo visti sul tema francazioni con l'assessore Montuori, anche il direttore generale del comune e ovviamente il dirigente dell'edilizia dell sociale, proprio perché eh, ovviamente non ora ma già da alcuni mesi ci siamo resi conto che il tema delle affrancazioni è un tema molto caldo e che sta praticamente generando anche una certa emergenza sociale. Effettivamente i numeri parlano da soli eh, perché sono pervenuti al Comune più di 2.000 istanze di affrancazione che lo ricordiamo ehm, è eh, diciamo una pratica che eh, dà la possibilità a chi ha acquistato in casa nei piani di zona di affrancarsi dal vincolo del prezzo massimo di cessione, come diceva lei, e di vendere poi, di rivendere al libero mh, mercato. Al libero mercato. Eh, Purtroppo diciamo, i numeri parlano da soli, come dicevo prima, perché ad oggi sono state lavorate e quindi completate soltanto 31 di queste istanze, il che vuol dire che è stato stipulato eh, il, la Convenzione eh, integrativa. Quindi sicuramente siamo su dei numeri ancora molto bassi. La Commissione ha lavorato già tanto su questo tema, però innanzitutto cercando di rendere la procedura più trasparente perché ha invitato gli uffici a pubblicare sul sito delle statistiche una tabella la, con uh, le istanze lavorate con il relativo numero di protocollo, proprio per dare la possibilità ai cittadini, anziché di venire due volte a settimana qui presso il Dipartimento, di poter controllare da soli Ed è già attivo questo? È già attiva questa possibilità? Sì, questo è partito proprio da subito eh, da quando l'abbiamo richiesto ah, in commissione eh, e eh, quindi sul sito del Dipartimento ci sono queste eh, due tabelle, una di statistiche con il numero delle istanze pervenute, quelle lavorate, quelle urgentate in base alla delibera di giunta di agosto e quella successiva di dicembre eh, di giunta e poi c'è un'altra tabella che entra ancora di più nello specifico dove ciascuna pratica identificata con il proprio numero di protocollo segue praticamente l'iter per cui si vede lo stato di avanzamento perché il procedimento è un procedimento abbastanza complesso che coinvolge più strutture del comune non solo il dipartimento urbanistica ma anche eh, la ragioneria la, il dipartimento revisione della spesa e ovviamente coinvolge anche risorse per Roma che in questo procedimento dà un supporto all'amministrazione capitolina eh, questo purtroppo diciamo questo primo impulso per garantire trasparenza all'iter è stato diciamo recepito immediatamente dagli uffici e l'impegno era quello di aggiornare tali tabelle eh, almeno con cadenza quindicinale Purtroppo ci siamo resi conto che eh, dall'ultimo aggiornamento ormai è fermo al 31 gennaio, quindi ci toccherà ri riconvocare una commissione con tutti gli uffici per capire quali siano i problemi che eh, diciamo, eh, abbiano bloccato questa periodica eh, pubblicazione e aggiornamento di queste, mh, di queste tabelle. Nello stesso tempo e parallelamente stiamo lavorando per snellire tutta la procedura, quindi per eh, arrivare ad un flusso più... Più, più rapido perché, perché poi appunto... presidente se sì. ricordo bene poi la procedura complicata però alla fine è un conto no c'è una tabella Ma non è solo un conto per, perché il cittadino poi dice ditemi quanto devo pagare sperando che non sia una dopo il danno anche la beffa della mazzata in modo che così posso pagare e liberare il, diciamo il mio immobile la faccio semplice però poi il cittadino chiede questo dice io voglio pagare in modo che divento pienamente proprietario diciamo, della mia casa e eh, così. Allora su questo vorrei però Precisare. fare un passaggio, eh. un chiarimento, perché alcuni pensano che affrancandosi eh, mh, si diventa mh, diciamo, pienamente proprietario, in realtà l'affrancazione è un di cui, eh, per cui alla base c'è anche il di la trasformazione in alcuni casi del diritto di superficie certo. in diritto di proprietà e queste sono due cose diverse, diverse. mentre alcuni le confondono. Perfetto, sì, è giusto specificarlo perché in realtà questi immobili al 99 anno dovrebbero tornare, se non si acquista il diritto di superficie, di proprietà comunale. Esatto. E questo è molto importante, eh, te, lo dico per i tanti nostri ascoltatori che fanno confusione. Esatto, cioè. perché si è creato intorno a questo tema molto, molta confusione, anche perché, lo voglio ribadire, non si è obbligati ad affrancarsi, ma lo fa esclusivamente chi ha necessità e volontà diciamo, di vendere. Perché se no rimani a, a pieno mercato. titolo nella tua abitazione, rimani senza che no, nessuno perché, ti possa eh, comunque, chiedere. Dunque chi non ha necessità di vendere può stare a pieno titolo nella propria abitazione e soltanto chi vuole vendere al libero mercato, perché si può anche vendere diciamo, rispettando il prezzo massimo di cessione. Se invece si vuole, come diceva lei, liberalizzare l'appartamento e vuole, lo si vuole vendere al libero mercato, allora bisogna pagare la francazione. Quando arriverà una task force? Perché allora, io credo che per mettersi a pari con queste 2000 se... pratiche, perché poi andrà a regime... Allora, e... le posso dare questa informazione. Noi abbiamo approvato un ordine del giorno, cioè una, una mozione qualche tempo fa in cui, come le dicevo, chiedevamo anche di implementare l'organico in dotazione all'ufficio a francazioni attraverso l'assegnazione di personale per svolgere queste pratiche e eh, quindi questa è stata fatta una richiesta di reperimento interno quindi vale a dire che ehm, è stato chiesto ad altri dipendenti del comune di, Lo di Roma di lavorare presso l'ufficio affrancazione e questa richiesta è, andata, diciamo, è stata ben accolta per cui mi hanno appena stamattina detto che 51 persone ah. dipendenti del comune di Roma si sono rese disponibili a lavorare ovviamente dentro pagamento di straordinario a eh certo, questo certo. Ehm, a, a queste settore. pratiche e in più c'è stata anche la richiesta a Risorse per Roma di fornire e di dare ulteriore supporto e uh, ulteriori risorse per la lavorazione di queste pratiche e anche su questo insomma... Siamo in fase di, di arrivo, diciamo, proprio perché, come vi dicevo, stiamo spingendo al massimo per far sì che chi ha presentato l'istanza veda la eh, diciamo, conclusione nei tempi previsti dalla delibera di agosto, che sono 180 giorni. Purtroppo per alcuni questi giorni sono già scaduti, eh, passati, sì. passati senta presidente mi pare chiaro su questo punto poi ci torneremo tra qualche settimana eh, se lei è disponibile perché mi pare certo, ha, da ha dato informazioni di infor informazioni precise prima di salutarla perché il tempo è tiranno anche per radio oggi incontro Raggi Pallotta è andato bene, abbiamo letto lei da presidente della commissione urbanistica un po' di voce in capitolo ce l'ha sulla vicenda stadio io ba ero qui in commissione per cui non ho seguito e non ho, ovviamente non ero all'incontro e non ho neanche avuto modo di leggere e di informarmi perché come le dicevo ho stava lavorando in commissione cinque minuti fa, però volevo dare invece una notizia che per me è importante eh. che oggi abbiamo espresso eh, diciamo, parere su una delibera molto importante per noi sempre sui piani di zona, che eh, fosse una delle prime delibere, se non la prima che va in tal senso per un'amministrazione del comune e che eh, revoca, eh, diciamo, ehm, parzialmente il diritto di, superfic di superficie per otto immobili del piano di zona torvergata. Che sono quelli, quegli immobili dove l'assessore di... è intervenuto nei giorni scorsi per bloccare gli sfratti? Esatto, non è che si è intervenuti con questa delibera perché da miti e noi certo. portavamo avanti l'istruttoria sì. con gli uffici, ovviamente con l'avvocatura Capitolina ed è stato dimostrato che in questo caso la cooperativa Lega San Paolo ha chiesto o più del prezzo massimo di cessione e li avete a queste che erano soci della cooperativa che poi sono stati estromessi. Quindi grazie a a questo grande lavoro siamo riusciti, diciamo, ad evitare che queste persone con dei minori dovessero abbandonare le loro case e siamo anche molto orgogliosi di questo lavoro. E noi questo ne siamo contenti risultato. perché mi pare mm. che si riporti un po' di legalità nel campo sulle vicende esatto. dei piani e di cui teniamo tanto. Presidente, grazie, buon lavoro a e a risentirla grazie presto. A grazie a Donatella Benvenuta. Iorio, Movimento 5 Stelle, e presidente in Campidoglio della Commissione Urbanistica.